A questo punto io voglio inserire una finestra nel mio muro, quindi sistemo il cursore dove io voglio che compaia la finestra, poi apro il pannello di Archimesh e, e clicco panel window solo che la finestra non è esattamente orientata come io vorrei allora apro il pannello a, a destra con il tasto N e vado un po' a lavorarci su innanzitutto sistemo la rotazione scrivendo 90 ecco a questo punto mi va bene però ho l'impressione un attimo che elimino il pannello con la T ho l'impressione che sia un po' eh, smilza questa finestra, quindi per aumentarne lo spessore vado qua su Outer Frame. Ecco che ho aumentato lo spessore. Questo dovrebbe andare bene. Vedo che arriva dappertutto. Ok, e la abbasso un pochino qua. Ecco, basso un pochino e adesso voglio bucarla. Per bucarla mi serve il pannello di sinistra, quindi clicco la T come torino e vado a cliccare, dunque, prima devo selezionare il muro e qui mi compare questo Auto Hose che io clicco e così applicato il modificatore che si chiama booleano creando un buco qui nella finestra il modificatore si vede qua nella magica finestra outliner perché c'è la chiave inglese ecco il modificatore quindi io clicco sulla chiave inglese e la applico in modo che mi scompaia dalla dalla dall'outliner il baseboard tra l'altro lo zoccoletto non mi interessa quindi col destra mouse cancello, ecco non ho più lo zoccoletto, e la finestra mi piacerebbe abbassarla un pochino, penso che si debba abbassare un pochino, e quindi la abbasso, ecco, no non posso abbassarla perché è già bucato, vedete che è bucata, vedete eh? è proprio bucata, quindi devo lasciarla così, va benissimo, quello che adesso faccio è eliminare... Eh, questo involucro che mi ha permesso di applicare il uleano e quindi di fare il buco non faccio altro che cliccare col destra mouse X, cancella la finestra è pronta è pronta però non è trasparente non è assolutamente trasparente come faccio io a dare la trasparenza? vediamo qua dove è in materiale o meglio forse texture vedete? È tras non è trasparente allora come faccio? qui nella... Eh, intanto tolgo il pannello con n benissimo e andiamo a vedere il gruppo della finestra come fatto sotto finestra si vede che sono già predisposti i materiali della finestra sono predisposti però eh, vanno lavorati per esempio se io clicco glass e vado su materiali voi vedete che non c'è la trasparenza qua per creare la trasparenza qua io devo abilitare i nodi per abilitare i nodi clicco su questa icona ecco adesso il colore che si vede qua è esattamente quello che c'è qua però io voglio la trasparenza cliccando su questa icona si sono creati degli altri pannelli a me interessa il pannello della trasparenza vado a mettere la spunta su trasparenza e poi comincio a giocare qua dove c'è scritto trasparenza. Guardate un po', magia, magia, è diventato trasparente. Man mano che io lavoro su questo indicatore, la trasparenza può aumentare o diminuire. Diciamo che così forse mi va bene. Ecco, è sufficientemente trasparente. Perfetto. Ma è trasparente o no? Perché qua dalla modalità, dalla vis visualizzazione texture non si vede. Ma se io vado in renderizzato, è come se è trasparente. Guardate, è veramente trasparente. Adesso faccio un'altra bella cosa per eh, mostrarlo ancora meglio. Torno in rappresentazione modello, clicco qua e inserisco un Cubo, possibilmente un cubetto, eccolo qua, un cubetto che vado pure anche a ehm, colorare perché si veda meglio. Ok, ho messo, devo assegnare il materiale e gli do appunto il colore voluto. Ecco fatto, il mio cubo è rosso, vediamo se si vede quando renderizzo, ecco qua, il cubo si vede, ecco qua. E cosa succede se io adesso carico su eh, Sketchfab? Quindi riapro la finestra con il T, sono in modalità oggetto, apro il mio add-on di Sketchfab e sto attenta a scrivere tutti qua tranne forse la lampada la lampada non la voglio selezionare benissimo e tutti controllo di aver messo i dati esterni ecco e adesso faccio l'upload sta caricando su sketchfab Andiamo a vedere cosa si vede. Un attimo che bisogna fare l'elaborazione. Ecco, vediamo che c'è tutto, però dove è finita la trasparenza? La trasparenza va lavorata anche su Sketchfab. Quindi io devo lavorare il mio modello. Vado in 3D Settings. E... Eh, Vado ad aprire l'icona dei materiali. Come vedete qua, tutti i materiali sono stati caricati e io vado a lavorare sul vetro. Se io clicco Glass, scendendo qua, trovo la voce Opacità. Ecco, tolgo l'opacità e, per magia, cosa è successo? La mia finestra è diventata trasparente. A questo punto... Io posso salvare la vista e poi uscire. Ecco che la mia finestra è trasparente e testurizzata perfettamente anche su Sketchfab.